fermandomi laddove sento delle tensioni e se sento una tensione laddove ho mandato il respiro glielo rimando nuovamente e dopo qualche respiro in quella parte della testa sento come va se qualcosa si è decontratta Poi poco a poco scendo e adesso provo a fare un po' una respirazione un po' più cosciente, così come proprio prevedono tre tipi: sono tre i tipi di respirazione. E allora la prima. Mando l'aria nella parte alta delle spalle, anzi addirittura nell'ispiro sollevo le spalle e